Unboxing! Riuscirà questo computer da lavoro di qualche anno fa ad essere ancora buono per giocare? Ho deciso di smontare questo pc per pulirlo e vedere come sono fatti i pezzi al suo interno e tentare di farlo andare al massimo. Smonto anche l'alimentatore per analizzare i circuiti che ha dentro e trovo un punto a cui mi interessa collegare dei fili. Vado a sciogliere lo stagno prima su dei fili elettrici e poi nel punto utile dell'alimentatore questo servirà a preparare una buona saldatura il punto che mi interessa è la presenza di un ramo di corrente da circa 200 watt che non era sfruttato e ho deciso di utilizzarlo per alimentare poi una bella scheda video smonto il dissipatore per poter accedere alla sede del processore zona molto delicata andrò a sostituire questo processore con uno Xeon A6 Core Svito le staffe del dissipatore. Questo mi servirà per poter avere esposta la superficie di contatto. Vado a limarla su della carta vetrata posta su una superficie piana. L'idea è quella di renderla perfettamente piana così da avere una superficie di contatto ottimale con il processore e favorire un migliore scambio di calore. Per farlo utilizzo una carta vetrata sempre più sottile. Siccome questa lascia ancora del ruvido, vado a rifinire con della pasta abrasiva da carrozziera. Dopo aver spalmato un sottile strato di pasta termica, vado a rimontare il dissipatore. Sostituisco i due banchi di memoria RAM con altre memorie più grandi. Faccio dei buchi nell'alimentatore per far uscire i fili che ho saldato prima. Faccio altri buchi nel case per fissare delle staffe che andranno a tenere una ventola. Proteggo i fili elettrici con della guaina termorestringente e con della colla a caldo. Dovrò ora collegare i fili elettrici che escono dall'alimentatore con uno spinotto di alimentazione per le schede grafiche. Questi fili andranno adeguatamente isolati. Io uso della guaina termorestringente su cui soffio aria calda. Monto ora una scheda video da gaming. Mi assicuro della sua posizione e la fisso bene. Andrò poi a collegare gli spinotti di alimentazione, anche quelli appena creati. Non mi resta che fissare la ventola frontale userò per farlo delle viti con dado autobloccante. Per essere comodo ho smontato la scheda video, quindi la rimonto. In questa posizione la ventola aspirerà aria dalla griglia frontale e la soffierà proprio sulla scheda grafica. Collego anche le spine della ventola all'alimentatore e prendo l'SSD. Questo SSD avrà un cavo dati e un cavo di alimentazione a cui andrà collegato. Porto ora il computer sul banco prova e collego mouse, tastiera, cavo video e cavo di alimentazione per schiacciare il tasto di accensione e vedere cosa succede. Il computer si accende ancora e Windows funziona correttamente. Decido così di provare sotto sforzo la scheda video per vedere come si comporta l'alimentatore e il sistema di raffreddamento. Le temperature sono di 58 gradi, quindi decisamente molto buone sotto sforzo. Per capire come funziona questo computer nei giochi ho pensato di utilizzare GTA V che è un gioco molto conosciuto e pur non essendo l'ultimo gioco uscito resta un gioco piuttosto impegnativo per provare i computer sotto sforzo ho iniziato le prove con i dettagli normali e il computer si è comportato elaborando dai 90 ai 110 fotogrammi al secondo valore molto buono ho deciso poi di passare ai dettagli alti e il computer ha iniziato a fare leggermente più fatica elaborando dai 70 ai 100 fotogrammi al secondo. Questo vuol dire che nel giro di un secondo la potenza di calcolo del computer è in grado di elaborare dalle 70 alle 100 immagini, proiettate sullo schermo una dietro l'altra, permettono di vedere l'immagine in modo fluido. Ho alzato i dettagli al massimo e qui il computer ha iniziato a fare fatica perché i fotogrammi a secondo sono scesi dai 30 ai 40. Questo vuol dire che il computer non è in grado di elaborare tutte le immagini che il monitor è in grado di far vedere e a un occhio piuttosto attento farebbe sembrare il gioco scattoso e poco fluido. Quindi ho cercato di tenere i dettagli più alti possibili per avere una buona fluidità, ovvero 60 fotogrammi al secondo, che è quello che il monitor è in grado di farci vedere. Ho testato anche i consumi. Il computer, a riposo, consuma 90 Watt, mentre, sotto sforzo, ne consumerà 250. Direi che sono consumi completamente accettabili visto che il nostro alimentatore, oltre che essere di qualità, eroga fino a 500 Watt, circa il doppio della potenza necessaria. Ma com'è possibile che, nel corso degli anni, un computer possa essere ancora utilizzato a un livello accettabile in operazioni impegnative come il gaming per rispondere cerchiamo prima di farci altre domande cosa invecchia in un computer? quali sono le componenti che subiscono maggiore innovazione? le schede grafiche, guarda un po' a seguire troviamo processori, dischi e memorie quindi, se la scheda grafica anche un modello molto forte, nel corso degli anni può prendere un grande distacco dai primi della classifica, un processore può ancora avere delle carte da giocare. Di conseguenza, tutto il resto del computer, motivo per cui, se si conoscono le componenti adatte di qualche anno fa, è possibile tirare in piedi un computer valido con un migliore rapporto fra prezzo e prestazioni da essere onesti, però, e spezzare una lancia anche a favore del nuovo. Infatti, nel corso degli anni, sono state inventate istruzioni che permettono, in diversi casi, di avere maggiori prestazioni a parità di consumi. Oltre a questo, i circuitini ed i componenti presenti all'interno dei processori sono sempre più piccoli. Questo permette sia di averne di più che minori consumi, stabilire quindi... Cosa è più conveniente per le proprie tasche e per l'ambiente non è così scontato. La domanda giusta da fare in questo caso sarebbe «Quanto tempo sta acceso il computer?» Sulla base di quello sarà facile capire se avranno un impatto maggiore i pezzi oppure il consumo di energia elettrica. Ehi, aspetta un attimo. Prima di chiudere il video, per favore, attendi che ti saluto. Ci sono alcune cose che ti vorrei dire prima di concludere. E una di queste è che se hai degli spunti interessanti da darmi per migliorare i miei contenuti magari scrivimelo qua sotto nei commenti così nei prossimi video potrò fare di meglio anche grazie a te. Se il video ti è piaciuto ti invito a farmi sapere anche quello e se pensi che possa piacere dei tuoi amici perché no, puoi condividerlo con loro. Se ti piace come faccio i video o vuoi seguirmi puoi iscriverti al canale cliccando qua sotto. Ho detto tutto e adesso ci salutiamo per davvero. Ciao!